salve in questi due video parlerò delle maschere e del rotoscoping delle maschere ho già parlato e fatto qualche esempio nel video 8 di questa playlist ma adesso ne approfondiremo l'uso e soprattutto parleremo delle novità che sono una vera e propria rivoluzione del rotoscoping c'è poco da dire se nell'rgg non possiede gli strumenti per fare rotoscoping purtroppo Siccome lo strumento maschera è abbastanza potente e con le novità introdotte lo è ancora di più si possono usare Workaround in modo da mimare un po' alcune proprietà di un roto ma non potremo mai avere un vero rotoscoping per quello dobbiamo rivolgerci a programmi di compositing come per esempio l'ottimo NETRON. In Cinelera lo strumento maschera funziona creando una figura chiusa da modificare questo per molti è scomodo e limitante, ma credetemi, basta poco per prenderci la mano. Inoltre, in Sinellerra si possono usare vari workaround per avvicinarsi ad un roto, per esempio usare più copie di ogni traccia, con le relative maschere, ma i lavori diventano più lunghi e complessi. Un punto a favore di Sinellerra GG è invece la recente aggiunta del plugin Tracer, che permette di ricalcare i confini delle figure, un po' come il laso di Gimp. È uno strumento potente ma impreciso, che richiede tempo e studio per usarlo efficacemente. Ci sono molti buoni consigli da dare sull'uso delle maschere e di questi parlerà questo video. Molti dei seguenti punti sono stati ripresi dall'ottimo libro di Steve Wright, Digital Compositing per Film e Video. 1. Partire sempre da filmati di alta qualità e senza rumore. Si può renderizzare il file in un intermedio digitale dopo aver applicato un denoise. Avere un footage pulito ed omogeneo è indispensabile per fare un lavoro preciso e per minimizzare i problemi. Provate voi a fare una maschera con un video del genere. Ne ho già parlato diffusamente nella playlist sulle immagini digitali e anche in questa stessa serie su Cinella RGG nel video 14A quindi non approfondirò ulteriormente la questione 2. esaminare bene tutto il filmato dobbiamo fare il roto frame per frame o ci sono dei movimenti lineari della figura da mascherare che possano essere fatti con salti più consistenti di frame i piccoli dettagli problematici possono essere risolti facilmente o richiedono altri strumenti, come per esempio una chiave di estrazione? Quali sono i punti più critici del filmato? 3. Iniziare la mascheratura dal frame più complesso, che mostra bene il maggior numero di dettagli della figura e che richiede il numero massimo di nodi. Infatti, come si è visto nel video 8, il numero di nodi non deve essere mai variato nel corso del filmato, se non è possibile, meglio suddividere lo shot in più spezzoni da spostare in tracce diverse, ognuno con le sue maschere. Per esempio, in questo filmato ho scelto il frame dove si vedono tutte e quattro le gambe del capriolo, perché è il più complesso e che richiede più nodi. 4. È importante quando creiamo un nodo, per esempio nell'incavo di un gomito di una persona, che tale punto di controllo rimanga sempre associato all'incavo del gomito anche nei frame successivi e lo stesso vale per tutti gli altri nodi ovviamente si chiama coerenza dei punti di controllo e serve ad evitare lo edge jitter cioè il tremolio dei bordi ricordatevi del concetto di coerenza dei nodi è fondamentale 5 edge jitter cioè bordi tremolanti. Passando da un fotogramma all'altro, un'imprecisione dello spostamento dei nodi può portare, durante il playback, ad un piccolo tremolio del bordo della maschera. In pratica, spostandoci da frame a frame, la linea della maschera si muove leggermente all'interno e all'esterno rispetto al bordo della figura, producendo una instabilità, un tremolio facilmente avvertibile che disturba la visione del filmato. È importante essere precisi proprio per evitare questo brutto effetto. Insomma, non possiamo mettere i nodi a caso, ma dobbiamo scegliere accuratamente il loro posizionamento e il successivo spostamento. 6. Dividere la figura in più roto, blocchi, cioè, a seconda della complessità del movimento e del livello di dettaglio a cui vogliamo arrivare. La divisione va fatta osservando l'intero filmato e cercando di individuare le parti che si muovono rigidamente senza cioè coinvolgere altre parti vicine e senza deformazioni eccessive per esempio se la mano si muove rigidamente tutta intera si fa un unico ruoto della mano se invece si muovono anche le dita ma rigidamente e indipendentemente le une dalle altre si fanno anche il roto di ogni dito se i movimenti sono ancora più complessi, si può arrivare a fare il ruoto di ogni falange. Un mucchio di lavoro, vero? Ma è l'unico modo per ottenere un risultato preciso. In questa situazione, se nell'RGG mostra i suoi limiti, sia perché non si possono fare più di 8 maschere per traccia, sia perché tali maschere non sono fra loro indipendenti. Un tentativo, oltre a quello di lonare la clip su altre tracce, è quello di usare contemporaneamente lo strumento maschera e il plugin tracer, che è una specie di laso di Gimp. 7. Fra un che frame e l'altro è consigliabile traslare, ruotare e ridimensionare il roto creato nel frame precedente nella sua totalità, senza intervenire sui singoli punti di controllo. La maggior parte delle volte queste saranno le uniche modifiche necessarie senza bisogno di altri aggiustamenti o variazioni dei singoli nodi. Ovviamente dovremo aver ben scelto i blocchi da mascherare. Oltre a sveltire e semplificare il lavoro, questo modo di procedere serve anche ad evitare il tremolio dei bordi. 8. Attenzione a personaggi immobili. Sembra che basti un unico roto fisso, ma in realtà ci sono tanti piccoli movimenti che richiedono degli aggiustamenti. 9. Usare i keyframe sempre fra un intervallo pari di frame. Si parla infatti di 2S o 8S eccetera intendendo un keyframe, ogni due frame, ogni 8 frame, eccetera. Questo perché se il risultato non è soddisfacente e occorre intervenire fra i nostri keyframe, si procede di metà in metà, cioè mettendo un nuovo keyframe fra due già presenti, ottenendo sempre intervalli pari. Non sto dicendo che bisogna usare sempre lo stesso intervallo, per esempio 2S. Se il filmato lo permette, si può passare da 2S a 8S o a altri intervalli continuamente, cercando sempre di minimizzare il numero di keyframe necessari. L'importante è che ogni intervallo usato sia pari. E questa è questa una tecnica derivata dall'animazione per key. 10. Restare con le linee della maschera sempre all'interno della figura, in modo che, quando sfumiamo con lo strumento Feather o Blur, non siano coinvolti pixel dell'ambiente che introdurrebbero disomogeneità e artefatti visivi. Attenzione anche a non esagerare a stare all'interno per non ridurre troppo la figura. 11. Usare i bispline o bezier per riuscire a usare meno nodi possibili. Vedere anche un esempio fatto nel video 8. Usare meno punti di controllo rende più veloce il lavoro. C'è meno possibilità di introdurre errori e riduce la possibilità di avere i jitter. 12. Se possibile è meglio tracciare il ruoto con lo strumento di motion tracking perché permette di diminuire il numero di keyframe da utilizzare. Purtroppo in Sinellar GG il tracciamento è piuttosto lungo e complicato, cosa che ne sconsiglia l'uso durante le mascherature. 13. Creare una maschera grossolana intorno a una figura si chiama Gear Bagel Matte. Serve a escludere una parte dello sfondo che magari presenta troppe irregolarità, oppure a nascondere particolari che non vogliamo siano coinvolti nei processi che seguiranno, per esempio un chroma key. 14. Ci sono parti della figura i cui bordi vanno ricalcati con molta precisione, altre possono essere fatte più grossolanamente risparmiando nodi. 15. Se è possibile girare due filmati, uno con la figura da mascherare e una con il solo sfondo, in fase di editing compositing ci permetterà di fare interventi molto creativi. 16. NETRON permette di colorare la figura, per esempio, di un leggero rosso, in modo da facilitare il riconoscimento dei bordi mentre facciamo il roto della figura. In Sinella GG possiamo usare una copia della traccia che coloreremo di rosso e che apparirà quando applicheremo e modificheremo la maschera. Finito il lavoro possiamo eliminare la traccia rossa. Il lavoro di mascheratura rotoscoping è sempre lungo e ripetitivo ma è estremamente potente e importante quindi cercate di fare lavori precisi. Infine chiudiamo questo video enunciando i limiti intrinsechi nell'uso delle maschere. 1. Le trasparenze parziali. Se il filmato c'è del motion blur sarà impossibile ottenere un roto perfetto. 2. Numerosi dettagli fini, per esempio capelli mossi dal vento. Per fare un ricalco realistico, correrebbe un numero incredibile di nodi, cosa impossibile da gestire e il risultato non sarebbe comunque soddisfacente. Meglio ricorrere ad altri strumenti, come per esempio l'estrazione di chiavi. 3. Edge jitter, troppo visibile. Si può solo limitare lavorando con molta precisione. 4. La mascheratura ha sempre un costo elevato in termini di tempo richiesto e di lavoro manuale. Bene, con questo abbiamo terminato la parte teorica e possiamo passare ad esaminare lo strumento maschera nesso nell'RAGG.